Allora, cosa dobbiamo fare questa sera? Dobbiamo andare avanti, avvicinarci alla conclusione, ma non, so già che in un'ora non ce la faremo a concludere perché è articolato, ma perlomeno lo impostiamo bene, eh, il secondo d'uso del, del nostro esercizio no? di vaccini, che il caso d'uso corregge l'ente vaccina, delle vaccinazioni. Um, dove, se ci ricordiamo, il caso d'uso inizia in modo simile, essenzialmente i punti da 1 a 4 sono molto simili al precedente, ma la differenza è che eh, se la famiglia non fa nulla, il, il caso d'uso si conclude semplicemente con una conferma, ma se la famiglia invece richiede di fare delle modifiche, ad esempio inserire un nuovo vaccino oppure inserire una nuova esenzione, oppure modificare un vaccino specifico, ehm, è necessario eh, aggiungere diciamo, questi vari diciamo, percorsi nell'interfaccia eh, relativi a queste varie estensioni. Mm? Eh, ricordiamoci poi che tutto questo caso d'uso è raggiungibile sia come caso d'uso indipendente se, sia come estensione, ce l'abbiamo qua, del passo 5A del, del mockup che abbiamo fatto la volta scorsa come estensione di quello precedente. Mm? Okay. Ehm, allora Vista la similarità e il fatto che è possibile passare da uno all'altro, eh, io anziché creare un nuovo progetto estenderei questo progetto aggiungendo degli altri mockup, facciamo poi attenzione, eh, qui li erano chiamati step 1, 2, 3, adesso dobbiamo, magari li chiamiamo in un modo diverso. Eh, così ci ricordiamo quali sono i passi del primo e quali sono i passi del secondo, no? quindi io so, ci diamo un po' di disciplina. Quindi, questo qua lo chiamo consulta elenco. Cambio il nome e dico che questo progetto sarà per consulta elenco ma anche per corregge elenco vaccinazioni. Quindi, corregge elenco vaccinazioni. Ho cambiato il nome per. Se no, avrei fatto un altro progetto da zero. Allora, cosa cambia? Partiamo dall'inizio di corregge elenco. Avevamo uno, famiglia, seleziona la funzione di correzione delle vaccinazioni e non quella della ehm, visualizzazione semplice dell'elenco delle vaccinazioni nel caso precedente avevamo consulta elenco selezionato quindi in questo caso non abbiamo bisogno di fare un mockup diverso per il passo 1 perché di fatto la parte che il sistema mostra cioè la generazione del menu di partenza è uguale noi a questo punto simuleremo il fatto che l'utente non clicca su eh, abbiamo sbagliato i nomi di questo non clicca su consulto elenco ma corregge elenco. Ci dovrà essere una voce corregge l'elenco. Quando l'avevamo fatto la volta scorsa non abbiamo guardato, perché eravamo pigri, il diagramma di casi d'uso per sapere quali erano le azioni che l'utente poteva fare. Quindi, sullo stesso passo iniziale, ah no qui devo scusare di andare in modalità di modifica. Sì, beh, dai, su, so, fai, bravo. Vado in modalità di modifica e quindi mi registro che una delle eh, azioni possibili è correggi elenco. Elenco di che cosa? Beh, dei vaccini perché è implicito nel menu che ho scelto. Quindi, la scelta tra inserimento di un vaccino e inserimento di un'esenzione in realtà viene poi all'interno di Correggere. E questo avviene eh, spesso per il primo passo di vari mockup. Alla fine, il primo passo è scegliere la funzione dal menu principale del sito. Quindi, è abbastanza normale che la prima pagina sia la stessa, semplicemente, poi l'utente andrà a scegliere un menu diverso. E questo è il primo mockup che ci va bene continuare a chiamare step 1. Poi ci aggiungeremo il link in modo che quando l'utente sceglierà correggere anziché eh, controlla o visualizza vada eh, su quello successivo. Poi abbiamo il passo 2, ho colorato così in arancione, è questa coppia di passi, il sistema mostra elenco dei figli, la famiglia seleziona uno dei figli. Questo è identico con il precedente è, è identico beh, sia perché lo vediamo se andiamo a confrontare il caso d'uso ci hanno scritto esattamente le stesse cose il sistema mostra l'elenco dei figli fam famiglia seleziona uno dei figli e qui abbiamo la stessa cosa ehm, ed è molto simile a quei passi 2 3 c'è la differenza però, questa videata sarà uguale, ma la differenza è che avendo selezionato uno dei figli poi andrò a finire in una pagina diversa, che è la pagina che mi permette la modifica e non quella che mi permette la di visualizzazione Quindi questo non lo posso tenere uguale, devo fare una copia e andare in quest'altra copia. Visivamente sarà identico, ma poi in pratica, poiché arrivo da una strada diversa, l'effetto finale sarà diverso. Quindi questo è lo step 2-3 faccio in fretta lo duplico e questo nuovo mockup lo chiamerò, adesso lo salvo con un nome diverso, il nuovo mockup lo chiamiamo, eh, dunque come distinguiamo i passi dell'uno e i passi dall'altro, chiamiamoli step 2, no, step B diciamo B trattino step cioè parte A parte B 2 3 quindi per il caso d'uso B sono i passi 2 3 il nostro step 1 se vogliamo essere pignoli lo potremmo chiamare eh, step 1 e B step 1 cioè, eh, il passo 1 del caso d'uso del primo caso d'uso ma anche il passo 1 del secondo caso d'uso. È il passo 1 di tutti. Allora, fatto questo noi possiamo ad esempio specificare che il link da correggi elenco, correggi elenco che è il secondo, vada a finire su B-Step 2-3. E quindi... Posso selezionare la consulta elenco che andrà a step 2-3 del caso di uso A, oppure correggi elenco che mi manderà al step 2-3 del caso d'uso B. Passo dopo. Passo dopo è questo: il sistema mostra l'elenco dei vaccini per il figlio selezionato e la famiglia salva e conferma. Che è il caso di uso strano in cui chiudo senza far niente ma perché so che lì si innesteranno le eccezioni in cui effettivamente farò qualcosa. Allora, la prima versione di questo non è altro che la copia di nuovo dell'elenco dei vaccini che avevamo nel caso di precedente. Una coppia diversa perché le azioni che posso fare di sopra sono effettivamente diverse. Allora andiamo a riprenderci quella tabella che sicuramente poi modificheremo, quella di passo 4. Qui in realtà non è solo il passo 4, ma è il passo 4 e 5. Il passo là era detto passo 4 perché poi il caso d'uso terminava e quindi non facevo nulla. In realtà dovremmo chiamarlo, quello la volta scorsa, 4 e 5A. Perché 5A ricorda che era l'extension che mi portava all'altro caso d'uso attraverso il bottone modifica. Quindi già che ci siamo, ce ne siamo accorti. 5A e poi lo, lo, lo clono, ne faccio uno nuovo uguale. E su questo invece dovrò lavorare parecchio. Questo qua sarà il mockup che si chiamerà Ctrl1B Step 4 e 5. Allora, vediamo la versione semplice: 4, 5 vuol dire 4, il sistema mostra l'elenco 5, famiglia salva e conferma l'elenco quindi questo bottone termina che tanti problemi ci aveva dato qui è molto più chiaro lo chiamiamo conferma conferma sì. adesso è un pochino più largo se no non ci starà e per ora tolgo questo bottone modifico. Allora in questo ho implementato lo scenario. Il sistema segnala che l'elenco non presenta eh, errori, punto 6, termina con successo. Quindi questo è ciò che avviene dopo che ho premuto conferma. Quindi posso creare un nuovo caso d'uso. Eh, Facciamo un clone di questo, che più o meno come grafica mi piace, gli dirò, eh, i vaccini, come, come dice il testo, l'elenco dei vaccini non presenta errori. Punto, e siamo tutti contenti. dopo il salva questo sarà il passo 6 quindi caso d'uso B passo 6 allora adesso colleghiamoli andiamo a vedere i collegamenti passo 1 correggilenco passa al passo B 2-3 Il passo B2-3 se seleziono la nostra bruna rossi andrà al passo eh, B45 e dal passo B45 il bottone di conferma mi porterà al passo B6 che è la mia videata di conferma finale poi devo fare attenzione perché se ho, visto, se ho visto bene lui si è arrabbiato qua ok no è, è giusto quindi proviamo a vedere come si comporta seleziono consulta elenco è quello di, della volta scorsa Seconda voce, mi dà l'elenco, faccio termina e vado home page. Questo è quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Invece adesso abbiamo correggi Correggilenco, clicco su correggi elenco, mi dà una videata che per ora è indistinguibile dall'altra, ma noi sappiamo che è diversa, se non abbiamo sbagliato il link. Clicco qua e mi dà la tabella di elenco dei vaccini, che per ora non ha nessuna possibilità di modificare o inserire, ma perché non ho ancora gestito le eccezioni, le estensioni del caso d'uso però ho un bottone conferma, premendo il quale mi dice che non ci sono errori, poi posso tornare all'home page e Ok? Quindi è stato relativamente facile, ma perché avevamo già l'altro pronto, creare il percorso dello scenario principale di successo. Andiamo a vedere le estensioni. allora io lascerei per dopo eventualmente le tensioni 2A e 4A che sono simili a quelle che abbiamo già fatto per l'altro caso d'uso invece veniamo su quelle un pochino più nuove ad esempio famiglia chiede di inserire un nuovo vaccino 5A, cosa vuol dire 5A? che al posto di premere conferma, anziché premere conferma, che sarebbe il passo 5 chiedo di inserire un nuovo vaccino Vuol dire che nella videata 4, dal passo 4, nella videata che è già dal passo 4, che fa parte quindi del mockup 4-5, devo inserire un controllo, qualche elemento di interfaccia grafica che permette all'utente di decidere di inserire un nuovo vaccino. Allora, questo dove potrà essere? Come potrà essere messo? Qui siamo nella videata b 45 dove qua l'unica azione che potevo fare era passo 5, conferma. Adesso ti devo aggiungere 5A inserisci. Il modo più semplice è mettere un altro bottone a fianco che si chiama proprio inserisci. Lo mettiamo qui, lo facciamo con la uguale. Oppure nuovo. più, no, si un tondo non più dentro, però cioè, queste sono mode che poi cambiano, ogni anno c'è una, eh, una best practice grafica diversa. Noi stiamo pensando qua, nel caso la distruzione narrativa ce lo suggerisce un'interfaccia in molto classica, premi inserisci e poi in un'altra videata ci vedrò i dati. L'applicazione è un pochino più moderna, probabilmente avrei un bel bottoncino qua sotto, più che mi fa comparire una riga vuota. Possiamo anche fare così. La sostanza non è molto diversa, comunque i passaggi non ci sono gli stessi, a un certo punto io premo inserisci oppure premo il più, l'effetto di premere inserisci è farmi un form in cui posso inserire i dati nuovi, l'effetto di premere il più è farmi un form, però dissimulato come una riga nuova della tabella in cui inserisco gli stessi dati. No? Eh. Qui si vede il disaccoppiamento tra la narrativa del periodo d'uso in cui ci sono... Descriviamo quali sono le informazioni che ci scambiamo e poi il modo in cui graficamente riusciamo a gestire questo scambio di informazioni, è lo stesso. Cioè, è indipendente, possono gestire lo di informazioni eh, con interfacce anche abbastanza diverse, più moderne, più chete, oppure più tradizionali. Ok, facciamo il caso semplice, quello più tradizionale. Quindi, l'utente qui può scegliere se deve inserire un nuovo vaccino oppure se confermare questo elenco. Se sceglie di inserire il vaccino, eh, siamo caduti nel caso 5A, quindi questo bottone indica il passaggio 5A e eh, eh, a questo punto il sistema reagisce. Avrò un mock-up per gestire questi due passaggi. Visto che la famiglia ha chiesto di inserire il nuovo vaccino, premendo quel bottone, allora il sistema chiede di inserire i dati chiede inserire i dati in una di data separata o poi chiede inserire i dati in una riga di più di quella bene e va e a questo punto la famiglia inserisce questi dati qua dove se notate avevamo usato un verbo diverso la data e gli effetti collaterali sono inseriti cioè la famiglia la deve mettere dentro il tipo di inoculazione invece è selezionato perché per un determinato tipo di vaccino eh, ci sono un insieme di, di inoculazioni predefinite. Mi accorgo adesso che abbiamo dimenticato di scrivere il vaccino. Cioè di che cosa stai vaccinando? No? Quindi seleziona vaccino e tipo di inoculazione... Poi noi abbiamo scritto solo tipo di maculazione perché nel nostro modello concettuale c'è una relazione uno a molti tra vaccino e maculazione per cui scegliendo l'occupazione è automaticamente terminata la vaccino. Però l'utente non puoi dirlo, no? l'utente deve vedere cosa vaccinare, è cioè il nome della malattia, no? Allora, ehm, questi due passi, 5 a 1 e 5 a 2, richiedono un mockup nuovo in cui devo immaginare di inserire questi dati. Quindi un di data entry. Allora partiamo da questo, tanto uno va vale l'altro, lo croniamo togliamo tutto, via. Inserimento vaccino, chiamiamo. rosse Allora, io ho schiacciato inserisci e mi arriva una videata inserisci, inserimento, in cui l'utente dovrà selezionare, abbiamo detto selezionare, selezionare da un elenco di voci predefinite, non può scegliere, non può inserire uno in più. Questo elenco, allora proviamo un po' a ragionare, eh, cosa comprende? Comprende dei, magari diverse decine no, di voci eh, che sono dei testi di poche parole, il nome di una malattia o qualcosa di questo genere, che non hanno eh, diciamo non so. Non presupponiamo che la famiglia conosca esattamente a memoria quali sono. Allora, qui abbiamo due modi di permettere di inserire la scelta del vaccino. O mettiamo uno lungo elenco, una lista, una lista puntata, una list box, o un elenco puntato, appunto, non una serie di bottoni, perché è brutto avere dei bottoni con tanti testo dentro. Oppure mettiamo una tendina, a prendere la quale l'utente ovviamente dovrà fare un po' di scorrimento su e giù per trovare il vaccino giusto però una volta chiusa la tendina vedo scritto il vaccino che ho scelto. mentre nel caso dell'elenco io vabbè, selezionerò una voce, metterò una spunta nella casellina, però a colpo d'occhio non, non riesco a vedere tutto metto, sono magari decine questi vaccini quindi mi sembra meglio gestirlo con una tendina che far comparire l'elenco sono decine, non centinaia se fosse fossero centinaia, allora una tendina con 200 elementi non è gestibile, a quel punto probabilmente preferirei un piccolo motore di ricerca, una casellina con un filtro, e, e quindi avrò una videata in più. Quindi, no, qui eh, se sono 4 o 5, le mostro tutte a schermo e ne faccio selezionare una come quella di spinta, se sono 20, no, perché mi riempiono uno schermo, l'utente non vede più il resto e quando deve dare una conferma definitiva del riepilogo dei dati non li vede tutti insieme e quindi mi crea il problema. Se fossero di più, appunto centinaia, allora devo fare un passo separato, perché comunque scegliere una centinaia non basta scorrere l'elenco, perché dopo che sei arrivato al, al due centesimo si è dimenticato sicuramente il primo. Quindi noi immaginiamo a questo punto, visto il tipo di dati e visto la numerosità attesa di questi dati qui, una tendina in cui i nomi dei vaccini sono elencati in ordine alfabetico Quindi, eh, potrebbe essere questo elemento, vediamo se, se mi ricordo come funziona, esatto. Quindi, questo la chiamo vaccino oppure seleziona e qui ci sono un insieme di vaccini possibili contro, che ne so li metto in ordine alfabetico tetano, varicella morbillo viene prima che ne so, parotite eccetera leggiamo quello di ingegneria eh, che è una malattia particolare eh, e quindi abbiamo una tendina qui viene vista eh, aperta oppure la possiamo vedere chiusa per immaginarci no, questa come interdice l'utente purtroppo poi questa animazione qua diciamo, non viene supportata a livello di di mockup definitivo e quindi noi la possiamo inserire ad esempio qua con un'etichetta label in cui l'utente deve scegliere un vaccino e scelto il vaccino dovrà poi scegliere il tipo di inoculazione quindi questo direi che lo possiamo fare con un'altra tendina sotto questa volta molto più semplice Nel senso che poi a seconda del vaccino che ho selezionato, l'inoculazione sarà unica, prima richiamo, secondo richiamo, cioè i vari richiami, le varie inoculazioni per il vaccino. Quindi, prima seleziono il vaccino, poi sulla base del vaccino che ho selezionato, ovviamente il sistema dovrà cambiare dinamicamente il contenuto di questa tendina per renderlo conforme con il tipo di inoculazioni che sono previste per quello che stiamo facendo. Quindi fa la sezione di due passaggi. Non è vaccino ma inoculazione, ovviamente. E poi, e poi deve inserire... La data e gli eventuali effetti riscontrati. Quindi, la data la posso far selezionare, ad esempio, attraverso un elemento tipo calendario. Let's choose, questo qua è meglio, che lo vediamo così. Ah, immaginiamoci l'elemento di cui posso inserire la, posso inserire la data in questa casella, vuota, oppure clicco sul del calendario e mi comparo il calendario sotto a cui siamo abituati, no? E' come ce lo aspetteremo. Questa parte sotto compare o scompare a seconda del bisogno e quindi diciamo la data data Qui c'è uno spazio in più che non mi piace, no, stai buono. E l'ultimo dato sono gli eventuali effetti collaterali. Quindi anche qua mettiamo un'altra etichetta, effetti riscontrati. Gli effetti riscontrati non sono riassumibili in una riga, in un campo breve, ma serve un campo di testo più ampio. Di solito è questo textarea, l'elemento che mi permette di inserire dei testi anche più ampi. Ci mettiamo qua. E ovviamente devo allargare il browser per farcelo spiegare. Il classico bottone salva nulla. annulla, nulla non era prevista nella narrativa, ma insomma, è chiaro che mi torna alla al precedente. Quindi mi serve ancora un po' di spazio, questo povero browser web deve crescere ancora un pochino, ehi, eh, non troppo. Un po' di spazio per mettere due bottoni. qua, salva, oppure annulla. Modalità, salviamo questo con nome di B-Step, vedete che 5A1, 5A2, 5A1, 5A2. Questo andiamo in modalità visualizzazione. noi sappiamo che questi si dovrebbero poter aprire o chiudere purtroppo Balsamica ha un po' questa limitazione che non mi permette di farlo mi permette di aprirlo o chiuderlo ma rimane statico nella forma aperta e nella forma chiusa se lo facessi vedere nella forma aperta vedo che ovviamente va sopra gli altri elementi se devo portarlo avanti così copre gli altri elementi è un po' un peccato non poter fare questa animazione, diciamo così, in modo dinamico che l'utente la possa scegliere, ma è una limitazione dello strumento. Quindi noi abbiamo in apro questa nell'ina, seleziono una voce, apro un'altra nell'ina, seleziono una voce, scelgo la data, anche qui questo calendario probabilmente se immagino che il calendario sia a scomparsa, a comparsa, non c'è tutto questo spazio bianco quindi quando avremo il calendario, avremo a sovrapporsi con la fine di di testo e poi richiudendolo si metterà il calendario in passo se uno se noi volessimo potremmo fare un K più, più fedele no? quando parlavamo dei prototipi c'era un parametro che era fedeltà prototipo. il prototipo più o meno fedele più o meno dinamico a seconda di quello che ci serve testare. in questo caso questo strumento ci permette di fare cose di questo genere, non cose sofisticate. Se no, uno prende e lo fa in HTML e riesce a fare tutte le animazioni che gli servono, anche con dati finti, ma eh, comunque ho altri strumenti di, di genere di interfaccia che hanno qualche funzionalità in più di, di programmazione dinamica. Ok, come lo colleghiamo questo allora agli altri? Allora, noi. Avevamo questo mockup che è deve essere collegato al tasto inserisci. E a sua volta il tasto annulla, fa tornare indietro all'elenco dei vaccini, quindi è l'elenco che era il 4-5. Se invece schiaccio salva, cosa succede? Vado avanti ma non ho finito purtroppo perché devo caricare il file pdf ma allora, questo me lo fa fare in una videata separata quindi cloniamo questo cancelliamo questo contenuto anzi no scusate lasciamo indicato C'è un'altra legge così, quindi io lascio indicato al posto della casella di ricerca il nome del vaccino, morbillo, morbillo, al posto di questa casella di testo metto il nome del, dell'inoculazione, ad esempio unica. Al posto di questa casellina di testo inserisco una data specifica, che ne so, il 20-12-2018, e togliamo il resto. Cioè, cosa sto facendo? Sto replicando la stessa interfaccia utente, sostituendo degli elementi editabili con degli elementi invece fissi i dati che ho appena salvato, quindi l'utente è qua clicca su salva, si trova qua dove qui ci sono le voci selezionate, la data che ha inserito e anche ovviamente i commenti che ha riscontrato così che avrà scritto cose qua dentro visivamente lo faccio vedere così ci sono gli stessi, le stesse informazioni ma prima erano modificabili e ora no Quindi costruisco la, la, la casella di input con un testo semplice oppure a volte ti lasciano proprio anche la casella di input però in un grigetto in cui il testo vedi che c'è ma no, non ci può entrare dentro per modificarlo questo è aspetto estetico di come si vuole fare ci ricorda, cioè, piuttosto che ripetere gli stessi dati in un modo diverso cerchiamo di mantenere la stessa anche memoria visiva Quel dato che inserito lì nella pagina dopo me lo ritrovo lì, inserito, non lo so andare a cercare sa dove. Così ho la possibilità di dire che ho scritto nel posto giusto oppure devo tornare indietro correggio. Questo è un riepilogo, magari questo facciamo più corto. Ehm, e qui cosa ho fatto? Ho fatto il primo pezzo, sistema conferma i dati. Cioè, non c'è modo migliore di confermarli che se lui ti dicesse ho salvato i dati Ok, bravo, ma eh, quali? come faccio io a sapere se li, salvati, se li hai salvati giusti? Cioè, ovviamente tu li hai salvati giusti nel senso che hai salvato quelli che ti ho dato io ma come faccio io a avere la conferma di averne saluti quelli giusti? allora il modo migliore per dare la conferma è farmi vedere ciò che hai appena salvato, ciò che ha appena Perché come sempre quando voi vedete qualche cosa e vi state per inserire in un dato vi chiede è giusto voi siete sicurissimi di sì una frazione di secondo dopo Mannaggio sbagliato, eh, a questo serve mostrare i dati appena inseriti, ma in più, oltre a confermarti che i dati che hai inserito sono corretti, facendoti vedere, eh, ti richiede il documento di caricamento di un pdf. Allora, questo come si fa? Eh, col, con un'interfaccia di caricamento che è una delle cose più brutte che, a cui il web ci ha abituati, che è un bottone sfoglia che ti permette di andare a cercare il file che devi caricare. Quindi dobbiamo chiedere all'utente a questo punto di inserisci il documento in formato PDF dove gli mettiamo un bottone. oppure nell'interfaccia più evoluta c'è un'area di testo in cui c'è scritto trascina il file in quest'area e così me lo carico solitamente se l'utente ha caricato il file a fianco del bottone sfoglia scriviamo anche per conferma il nome del file che ha caricato questo dopo che lui l'avrà caricato facciamolo vedere Quindi qui ci sarà il nome del file, sarà ricevuta 27.pdf. Cambiamo colore, mettiamo in grigio. Ok, quindi il bottone sfoglia, compare il file chooser, non so se c'è qua come elemento. c'è un color picker, un date picker, ma non c'è un file picker ok, come ho detto quindi non siamo a vederlo però quando sappiamo tutti di cosa si tratta clicco su foglia, compare la finestra semplicemente di trovare i miei file faccio ok e compare il nome del file a questo punto il bottone non è più salva ma è carica perché l'azione che sto facendo è di upload del file quindi la conferma che do è caricare il PDF Questo perché abbiamo un'azione sola in questo modulo, caricare quel file. Diverse sono le interfacce in cui puoi caricare magari più di un file. Allora, cosa hai? Hai sfoglia e poi carica qua a fianco, in modo che ogni volta che aggiungi un file, lo carichi o lo carichi o uno per volta o tutti insieme. E poi hai il bottone conferma per dire ho finito di scegliere file. Quando hai l'interfaccia in cui ne puoi selezionare più di uno allora sono separate la, la conferma di voler caricare quel file rispetto alla conferma che non ho più altri file da caricare qui in questo caso ne ho uno solo per definizione e quindi le due azioni coincidono carica il suo benedetto file e chiudi se no quindi se vuoi caricare va bene, chiaccio qua altrimenti noi avevamo un bottone a nulla che abbiamo ereditato quando abbiamo clonato la pagina e chiediamoci in realtà che senso ha quale significato che vogliamo dare a questo bottone a nulla a nulla che? torna indietro di un passo o butta via tutto? Torniamo. siamo qui l'utente ha detto inserisci è arrivato qua ha inserito dei dati con una certa fatica, se vuoi cambiare idea, seleziona nulla e è buono, amici come prima. Se invece si è stato salva, è arrivato qua. Qui gli dobbiamo dare due possibilità: o eh, tornare indietro solo al passo precedente per correggere questi dati, oppure lasciar perdere perché non avete idea, si è male una maledizione che non ho ricevuta. Non ho fatto la scansione in PDF, quindi dovrò rifarlo male. Quindi in questo caso lui deve poter tornare indietro in due modi diversi. Proprio abortire il riferimento oppure semplicemente tornare indietro per correggere i dati. Come lo facciamo? Modifica. Lei dice, al posto di annulla, modifica. E per annullare, annullare? cioè per annullare annullare devo cliccare su modifica e poi tornerò alla pagina precedente in cui finalmente c'è il bottone annulla mm. esci Inventiamo una nuova perché nella pagina prima si chiama annulla e quella dopo si chiama esci nella prossima si chiama abbandona viva la coerenza io metterei sì modifica ma lo metterei sopra perché la modifica è di questo se volete lo evidenziamo ancora di più mettiamolo pure qua modifica Questa roba qua la spaziamo La stacchiamo Anche lui poverino E se vogliamo Possiamo anche fare Una cosa di questo genere Dove è già. andato? Ah, è andato troppo sotto, devo mettere il browser dietro, scusate, è andato dietro il browser addirittura. Adesso sì. la posizione precisa è ancora da sistemare. Io ho messo un rettangolo per fare il fretta, ma a volte basta anche solo una piccola linea di separazione qua se fossimo più precisi con gli spazi, uno spazio maggiore, però visto che qua c'è un testo a lunghezza variabile, gli spazi sono un po' parlano poco. Adesso questo è, visto così, con questa linea spessa così, dà veramente fastidio. Però immaginate qualcosa di meno impattante. lo spessore ce l'ho qua, no, non me lo da lo spessore quindi non lo posso regolare. Quindi questa è una cosa di riepilogo, volendo potremmo anche mettere un titolino sopra di riepilogo, eventualmente modifica o altrimenti inserisci e carica. Annulla, è chiaro che annulla tutto, a questo punto messo lì, non c'è ambiguità. E modifica, è chiaro che modifica questo e non impatta quest'altra parte di sotto poi non dico che sia la soluzione migliore, no? come sempre in queste cose bisogna fare dei tentativi, poi di testo degli utenti per vedere magari è la soluzione migliore eh. per vedere quale viene recepita meglio allora vuol dire che questa modifica mi porterà indietro al passo che abbiamo chiamato 5A1, 5A2, annulla invece continua a portarmi al passo 4 5, cioè l'elenco dei vaccini dimenticando tutto. Quindi salviamo questo, adesso è diventato questo il passo, quindi le KB step 5A2, eh, scusate 5A3, 5A4. 5A3 5A4 il sistema conferma l'inserimento e torna a 4 il passo successivo allora quando schiaccio carica torna a 4 dopo avermi dato conferma Adesso il dare conferma è un'azione che in vari sistemi e anche negli anni si ha assunto forme diverse. No, a volte c'era clicco su carica, mi viene la videata, inserimento confermato, clicca qui per ritornare all'inizio. Bruttissimo. Oppure clicchi su carica compare un pop-up che ti dice confermato. Clicchi su ok e vai avanti. Oppure. Quindi su carica, torni alla pagina iniziale in cui al testa ti mettono un messaggino tipicamente colorato, inserimento con successo. Quindi ti vai a, vai a inserire l'esito dell'operazione precedente sulla videata da cui puoi eh, iniziare un'operazione nuova. Mm. Possiamo immaginarcelo in varie forme, a me vengono in mente questi tre pattern, diciamo quelli di interazione principali, nell'ordine dal più brutto al più, più bello. Se invece avessimo scelto una via diversa, ma in questo caso la vedevo molto difficile, cioè quella di... proprio per la complessità dei dati che dovevamo inserire, di aggiungere una riga qua sopra, quando schiaccio il più, compare una riga e scrivo direttamente qua dentro, avevamo pensato come ipotesi, poi c'è il fatto che devo inserire una data, inserire un file, magari non è poi così comodo, ma se così fosse non c'è bisogno di conferma, perché il fatto stesso io salvo salva e mi vede che quel dato compare è rimasto, diciamo, incollato nella tabella, vuol dire che è valido quindi in quel caso non è pure bisogno di una informazione in più di conferma perché la presenza del dato stesso nella tabella per questo si usano molto, perché ti permette di inserire, visualizzare e dare automaticamente la conferma di ciò che hai fatto però su dati complessi come questi non sempre è semplice non sempre è intuitivo ok, ma in ogni caso noi torniamo a 4 step 4-5 in un caso cliccando su annulla torniamo sempre a 4 senza aver modificato nulla nell'altro caso cliccando su carica torneremo avendo ehm, modificato il file e a questo punto sul modificato il file ha aggiunto il vaccino e quindi compare una riga in più qui non lo possiamo fare far vedere che compare una riga in più allora nella nostra tabella dei vaccini 4-5 vaccino inoculazione lo stato sarà ovviamente effettuato data eh, no scusa, ho preso quella sbagliata questa devo prendere inserisci conferma Eh, al limite dovremmo aggiungere ancora un'iconcina file che prima non avevamo l'allegato quando c'è eh, qua ci vorrebbe l'icona di un pdf Semplicemente scritto PDF, immaginatevi con C il PDF che cliccando apre l'allegato che abbiamo caricato in un passo precedente. Eh, data file, li ho scambiati: scusate. file data creazione e qui abbiamo relativamente chiuso questa eccezione. Sono ancora alcuni dettagli che dovremmo gestire, gli errori nel caricamento del PDF, però sono i casi che vi errore l'errore che concedetemi di lasciare per dopo, cioè mai. Eh, Tabella chiede di inserire una nuova esenzione oppure chiede di modificare un vaccino specifico selezionato dall'elenco. Allora, inserire una nuova esenzione non è molto diverso dall'inserire un nuovo vaccino, anzi è più semplice perché basta inserire un codice. Facciamo la 5C prima, che è più interessante invece, perché qualitativamente è diversa. Qui significa semplicemente aggiungere un bottone, inserisci l'azione e una videata in cui ti chiede il codice. Poi la facciamo, ma è una cosa da nulla. Questa 5C invece è, più, è diversa qualitativamente, perché mentre prima l'utente specificava l'azione voglio inserire e poi inserire tutti i dati, qui dico voglio modificare quindi devo dire chi voglio modificare. quale vaccino voglio modificare. Quindi la prima cosa che ci chiediamo è come facciamo a rendere eh, specificabile da parte dell'utente qual è il vaccino che lui vuole modificare. Tanti modi, anche qua. Il modo più brutto è di aggiungere un radio button, quindi un bottone a fianco, un bottone spunta 0, a fianco di ogni riga, per cui se l'utente vuole modificare le riga delle regioni, seleziona questo, questo radio button e poi premerà il bottone modifica sotto. Quindi ti dà l'elenco, seleziona una voce e poi seleziona l'azione che voglio compiere su quella voce. Questo non, non siamo tanto abituati, giustamente, perché è un modo abbastanza antintuitivo, seleziono una cosa di qua ma poi premo una modifica di là. Sarebbe molto meglio contestualizzare le due azioni, dire cosa voglio fare e a chi lo voglio fare con un'azione unica. E questo si fa riportando il comando di modifica su ogni singola riga. in tanti modi diversi. In alcuni casi diventa l'elemento stesso cliccabile, ci clicco sopra e lo a In altri casi posso mettere un bottone a fianco a destra con scritto modifica. A destra e non a sinistra, perché mi aspetto che i comandi siano a destra, non siano a destra. Oppure a volte c'è l'iconcina con la matitina che se clicchi fa diventare, fa diventare modificabile la riga. però qualche cosa che è replicato su ogni singola riga quindi se voglio modificare la terza riga toccherò il bottone modifica della terza riga tanti bo un bottone è un elemento graficamente pesante quindi avere tanti bottoni qua eh, sarebbe abbastanza pesante quindi di solito si sceglie per dei link con un testo semplice oppure molto più spesso un'icona ammesso che queste icona non facilmente non troppo piccole sia facilmente selezionabili eh, a volte vedete una serie di icone l'icona tipo modifica o cancella la matitina è il, eh, il, il cestino dell'immondizia pericolosissimo perché sono vicini che sbagli a cliccare e sei fregato cancelli per sbaglio no, però diciamo che abbiamo una colonna in più per descrivere le azioni che possiamo compiere su questi elementi. Quindi aggiungiamo una colonna azioni e questa colonna sono modifica. Modifica. Modifica. Poi immaginatelo come testo, immaginatelo come icona. una virgola, non ho scritto tra parentesi quadro perché mi compare come link, qui poi bisogna giocare di solito sui colori, sugli sfondi per far capire che questo non è parte del dato, ma è un comando sul dato. designer sono bravissimi a fare questa cosa. questa cosa qua la dobbiamo poi dare in pasto da un lato il programmatore che ci faccia la logica dietro dall'altro il un designer che mette a posto tutti questi suggerimenti diciamo quelli che abbiamo dato noi di struttura ma li renderla poi visibili con la, vabbè, la grafica con il linguaggio grafico per proprio. allora se... Se clicco su modifica, cosa deve succedere? Quindi, famiglia chiede di modificare un vaccino specifico selezionato dall'elenco. Questo selezionato noi ci siamo permessi di interpretarlo. Cioè non abbiamo messo una casella, insomma, una tendina che ti permette di quale, oppure una casella di spunta, o una di button per farti selezionare dall'elenco. Abbiamo collassato il chiedi di modificare, che è l'azione, e il selezionato, che è la scelta, in un'unica. Così, quindi vuol dire che in questo mockup abbiamo aggiunto anche e lo, lo ufficializziamo cambiando di nome non l'avevamo fatto prima dobbiamo chiamarlo 45. poi questo qua abbiamo aggiunto il bottone inserisci quindi c'è anche il 5A e poi adesso c'è anche il 5C perché abbiamo aggiunto in modifica quindi passi diversi quindi questo qua si è chiamato adesso passo, l'ho perso 4, 5, 5A, 5C questo succede spesso con le estensioni no? con le estensioni del caso 1 perché a un certo punto in quella pideata l'utente può fare cose diverse quindi può attivare la restensione a seconda terza che prende. nel caso 5C dobbiamo capire come continua, cioè se clicco su modifica dove vado a finire? La narrativa mi dice che devo mostrare i dati attuali del vaccino permettendone una modifica e poi la famiglia modifica e conferma. Quindi di fatto vado in una videata che è assolutamente mostra i dati del vaccino ma in una forma che possa essere, che possa essere modificata. Quindi non questa forma che li mostra e basta, ma questa forma che li mostra rendendole modificabili ma già con i dati che c'erano prima. Prima avevamo questa forma per inserire da zero, quindi le varie tendine erano vuote. Invece adesso presentiamo uh, una videata come questa in cui siano già ricopiati i dati della riga che abbiamo selezionato quindi se noi decidiamo di selezionare ad esempio la paricella che è la seconda riga no, di nuovo è questa qui maledetto io questa decidiamo di selezionare la varicella quindi dovrebbe essere questo la seconda modifica qui si va un po' per tentativi perché si chiamano tutti nello stesso modo andare, andremo in una pagina che è simile a questa quindi cloniamo questa che diventerà il passo non 5 a 1 5A2, bensì il passo, facciamo che salvarlo, B-step, 5C1 e 5C2. E qua ci metterò già, che lui ha selezionato varicella. L'inoculazione della varicella era la unica, quindi in questa tendina scriverò unica. Poi ovviamente se lui vuole apre la tendina e cambia ciò che si è scritto. Ma io la tendina la predefinisco già su, su, sul valore che aveva selezionato prima. La data che c'era era del 15 aprile 2007, quindi qua ci metto 15 aprile 1504 2007 e qua avrà scritto qualche cosa il nostro caro signore, quindi una cosa del genere sarà già scritta. Quindi non è inserimento vaccino ma è modifica vaccino. Annulla e salva, va bene. Salva le modifiche, annulla le modifiche. Se salva le modifiche, quindi vediamo il percorso. L'utente è qua, clicca su modifica di varicella questa voce qui adesso possiamo andare ad aggiungerlo anche come link ok? clicca su questo modifica e viene portato qua dove si trova il, lo stesso form di inserimento ma precaricato con i dati da modificare se vuole le modifica preme salva se, no, se non vuole modificarli preme salva per non soccarare niente oppure preme nulla per tornare comunque alla situazione di prima. e poi cosa mi dice il caso d'uso? che se per caso i dati sono cambiati quindi se lui preme nulla torna direttamente indietro all'elenco dei vaccini se lui preme salva e i dati non sono cambiati torna indietro all'elenco dei vaccini perché il sistema è furbo e capisce che non ha fatto niente se lui ha cambiato qualcosa gli richiedo di caricare il PDF. e quindi avrò una videata analoga a quella di prima Identica sul caricamento di potenza dove ci sarà scritto modifiche anziché inserisci, ma con una copia di quest'altra quindi quella che era la 5A3-5A4 diventa la 5 c 3 c 4 quindi salviamo questo B Step 5C3 5C4, dove siamo nel modifica del vaccino. Qui era in realtà la varicella, qui li differenziamo anche in base alla malattia queste due finestre. E la data era 15 aprile 2007. E qui sono il nostro punto. Se faccio modifica torno alla videata prima. Se faccio foglia e carica, carico il pdf e torna all'enfer. Quindi ad esempio questo modifica dovrà tornare lo step 5 C1, 5, C2 questo annulla 4, 5 è giusto il carica tornerà anche lui a 4, 5 ah no, non si chiama qui dice broken perché gli ho cambiato il nome e quindi devo modificarlo alla fine abbiamo pochi tipi di pagina diversi che però vengono ripresi con piccole variazioni nei vari percorsi, nelle varie selezioni. Il fatto che si somiglino è bene perché vuol dire che danno un minimo di conformità visuale. E anche il modo di andare avanti inserisci, conferma, eccetera cerchiamo di renderlo più Uniforme possibile, noi le abbiamo fatto per un caso d'uso, in realtà se sono 50 casi d'uso, dovremmo anche degli altri usare la stessa filosofia. È brutto avere un sistema in cui sistema, quando tende entra entrare in una zona le cose funzionano in un modo, quando entra in un'altra funzione le cose funzionano in un modo diverso. Io sì. con, con eh, allora, se io non lo faccio a nulla a passo bacino, se clicco a passo se nulla torno all'elenco dei vaccini con tutto invariato se il primo carica torna al passo 4-5 con la riga modificata però non lo dobbiamo fare. Eh, no perché non abbiamo i dati veri no? Cioè, se volessimo essere così pignoli dovremmo avere tante copie diverse di questa tabella una di base e poi una con una riga in più poi si torna quando... però poi se torna la seconda volta non funziona no? quindi, quindi diamo un'idea di cosa succede Ok? allora queste erano le due se vogliamo macro, ah, spostiamo questi bottoni che messi qua non, non vogliono dire nulla vedete come stanno male messi lì in mezzo azioni che hanno impatto sull'intero elenco conferma chiudi inserì, aggiungi, modifica l'elenco allora di solito mettiamo a fattore comune a un livello gerarchico visuale ma esterno azioni che invece hanno effetto sulla singola voce cerchiamo di mettere contestualizzate il più vicino possibile alla voce stessa poi ovviamente ogni ogni sistema a caso suo però anche sulle scelte delle tendine abbiamo fatto delle scelte tanto per ricordarcelo basato sulle nostre ipotesi, sul numero di elementi che ci saranno, poi tutto da verificare no? con chi detiene i dati veramente e con gli utenti. Se quei nomi lì di vaccini fossero nomi molto più complicati, probabilmente la tendina non ti permette di confrontarli bene, quindi avresti bisogno magari di uno spazio maggiore e di uno spazio dedicato. Però Varie scelte che poi si devono adattare ai dati che il sistema dovrà gestire. Allora, a questo per terminarlo serve ancora direzione, ma è una, un mocap unico e una serie di pagine di errore, del tipo PDF non valido, dati non corretti, eccetera, eccetera, che sono nelle varie righe di estensione che non siamo riusciti a completare, ma parte minore. Va bene? Okay. Allora, buona serata.